فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو nelle competizioni europee, 40, 415 presenze e 40 gol. Alvaro Morata è uno dei tre ex di questa, di questa partita, l'altro è Iorente e poi c'è Adam che però parte dalla panchina, così come lo stesso Iorente. Iorente è arrivato questa estate proprio dal Real Madrid. Grande curiosità nel vedere Joe Felix, Diego Costa e alla sua quarta versione all'Atletico Madrid, sembrava essere in uscita, poi chiaramente le vie del mercato sono infinite. Muccia forza Marco sulle maglie del Real Madrid dedicato a Marco Asensio che nella gara con l'arsenal ha riportato la rottura del legamento e del crociato per lui praticamente stagione finita ancora prima di iniziare e ovviamente i suoi compagni non vogliono fargli mancare l'appoggio che servirà in questi mesi di grande sofferenza per tornare in campo. Infatti serve un grande, un grande in bocca al lupo saranno momenti difficili però logicamente il ragazzo è giovane, avrà tempo tempo per, per rifarsi e soprattutto no Felix vada a centrarsi Gio cioè Felix, gran palla per Diego Costa che può anche tirare, Diego Costa Sergio Ramos, subito il vantaggio dell'Atletico Madrid, la deviazione di Sergio Ramos, manda fuori tempo Thibaut Courtois non è passato neanche un minuto e l'Atletico Madrid è già in vantaggio mamma mia che partenza di questo atletico hanno aspettato, ha temporeggiato subito le Lemar ha recuperato palla e subito sono ripartiti in quattro, grandissima azione offensiva e Grandissimo gol, anche se c'è stata una deviazione, però Diego Costa si è defilato bene, ha fatto partire un grandissimo diagonale. C'è stata Pratico, la deviazione di certo, Sergio Ramos. E assolutamente, ma grandissima azione offensiva. Odrio Zola, Odrio Zola cerca di sfondare, sbatte però su Renan che riesce a... Bella per Alvaro Morata, Eccolo l'ex di turno che entra in questo momento in area di rigore, l'appoggio sul secondo... prendo Alvaro Morata che posizione regolare, che occasione per lui, Morata contro no. Courtois, si allunga colpevolmente il... Press two, Siamo già dall'altra parte Andrea Vinicius Junior, cerca un po' di spazio, trova il calcio d'angolo... Che serve Marcello, che alza la testa, cerca un compagno nel mezzo, trova Vinicius... Che però non riesce a deviare i minuti Sta arrivando Odriozola Prova a servire una gran palla questa Odriozola Rimorchio proprio per Vinicius Intervento perfetto in estirata di... Amos prima di tutti Poi il grandissimo anticipo di Saul Che entra in area potrebbe anche tirare Va a cercare il rimorchio Gio Felix Il 2-0 dell'Atletico Madrid Si presenta così Con un gol nel derby Joe Felix Grandissima pressione Un Real Madrid che... Dorme sulla, sulla seconda palla, Saus si inserisce benissimo, palla dentro e per Joao Felix è un gioco da ragazzo fare il suo primo gol per l'Atletico in un derby. 126 milioni di euro che Joao Felix prova a giustificare immediatamente con un gol qui al MetLife Stadium di New York. Male la difesa dell'Atletico Madrid, bellissimo il Real Madrid, attenzione a Joao Felix che può servire Diego Costa, va col mancino Joao Felix fuori, occasionissima per andare sul 3-0. E qua adesso però il, il Real Madrid devono, devono cercare di, di, di andarne fuori perché comunque. Attenzione a Odrio Zola, però adesso. Andrio va a crossare nella terra di nessuno dove c'è solo tu cross. Non è finita Diego Costa, Courtois! Marcello, malissimo anche lui con uh, Lemar che va di nuovo da Renan Lodi finisce a terra ampissimi gesti del direttore di gara nei suoi confronti di rialzarsi ancora brivido però per il Real Madrid che qui con Nacho indeciso sul da farsi sbatte il suo tentativo sulla difesa del Real Madrid e qui gran palla per Angelito Correa 3 a 0 3 a 0 dell'Atletico Madrid che cosa sta succedendo qui a New York Real Madrid 0 Atletico Madrid 3 ha segnato anche Angelito D'Avoeo il Angel Correa Andiamo ad ammirare cosa ha fatto Coquet in questa in quest azione perché si è girato e ha mandato tutta la difesa delle, del Real Madrid fuori giri e dopo, logicamente, bellissimo gol di Correa ma la giocata, la giocata fantastica è quella di Coquet. Angel, Angelito da Boedo, Correa. Largo Vinicius Junior, servito, la sovrapposizione di Odriozola. Vinicius Oblak ah. anticipa Jovic che poi però affonda i suoi tacchetti nel fianco del portirone sloveno provato Jovic sconto. a farsi vedere niente da fare anche per lui brutto scontro altra palla per persa ancora Diego Costa 4-0 4-0 dell'Atletico Madrid neanche mezz'ora di gioco siamo 4-0 a doppietta di Diego Costa che sta succedendo e sono, sono completamente in palla In questa situazione qua Sergio Ramos prova un pallonetto in mezzo, in mezzo al campo Penso che oltre che eh, Saul ce ne fosse un altro che era in grado di rubare palla alla, alla, a, a, Penso a Modric o Cross Vediamo a Modric Nessun problema per Saul nel servire Diego Costa è un'esecuzione quella nei confronti Questo di Bocurtois sul punto di battuta prova a dipingere per Sergio Ramos che quasi con questo intervento difensivo fa autogol. Era una palla. La bussola del capitano figuriamoci di altri. Lemar ancora il colpo di testa di Hermoso. qui Courtois evita il 5 a 0. C'è un cortocircuito tra le, tra le maglie bianche, prosciente, cerca uno spazio, cross sul secondo pallo oh. dove c'è Benzema, falloso però, trova lo spazio spingendo Trippier, arriva il fischio di Ankel. Fanno ovviamente festa. Benzema, Modric prova a svegliarsi. Benzema, Vinicius, zona tiro. Vinicius, lontanissimo da Costa, chiama il pallone Saulo. Si va invece da Trippier che entra in area di rigore. Dentro per Lemar che spreca la palla del 5-0. Incredibile. Sempre in ritardo, partono sempre dopo anche in questa situazione. Azzard arriva in ritardo su Trippier che mette una palla favolosa. No, Modric l'atletico dentro per Vinicius Vinicius palo anche sfortunato il Real Madrid l'iniziativa di Vinicius Junior che avrebbe potuto restituire entusiasmo al Real sbatte sul palo e poi finisce tra le mani di Oblak lo col sinistro colpisce in pieno Isco non è finita Hazard ancora da Marcelo Gialvatuto non è finita ancora Lemar Diego Costa finisce a terra Calcio di, calcio di rigore, calcio di rigore per l'Atletico Madrid che può andare sul 5-0 prima della fine di 45 minuti. Incredibile, ancora tutto il Real Madrid fermo, eh, grande palla per Zofi, fa sedere Nac. In... Parte di Costa contro Courtois, spiazzato, tripletta. Di Diego Costa in 45 minuti, l'Atletico Madrid ne ha fatti però altri due, Real 0, Atletico 5, incredibile. Man Manita servita, incredibile. Manita incredibile. servita, mancano ancora 45 minuti e l'Atletico Madrid... Grandissima tecnica, corrono come dannati. Anche perché dall'altra parte i campioni ci sono e come d'angolo a cercare Benzema Saul poi Modric col mancino deviazione o oh, black blocca Felix tra le linee la domestica e da un corridoio pazzesco per Diego Costa 4 Quattro... quarto gol di Diego Costa 6 a 0 dell'Atletico Madrid sul Real ci ho messo 5 minuti nel secondo tempo a trovare ancora un gol e adesso è il record mai nella storia dei derby di Madrid l'Atletico Aveva fatto tutti questi gol al Real. Speravamo che Real arrivasse in partita almeno nel secondo tempo, mentre invece continua lo stesso copione del primo tempo. Grandissima palla, bravissimo. Felix a mettersi in mezzo alle linee, stop, delizioso. Zard, due su di lui, il belga la fa passare per Marcello che cerca. Un gol pazzesco, in sforbiciata. La pettina soltanto, rimessa dal fondo per l'Atletico Madrid. Stavo notando che quasi tutti i cross che avvengono adesso... Carica il mancino, morbido per Benzema. Poi la rovesciata di Sergio Ramos. Ancora una rovesciata da parte dei giocatori del Real Madrid. L'esito però si anche concedere un pizzico di leggerezza all'Atletico Madrid. Hazard! Arriva il gol di Nacho. Il gol di Nacho la riprende Nacho dalla porta e la speranza di accendere l'entusiasmo dei suoi compagni Segna Naccio, Real Madrid 1, Atletico Madrid 6. Vedremo se sarà il, la sveglia per, per questo Real Madrid. Buon inserimento di, sul calcio d'angolo di Azzard, un rimpallo, tutto, si inserisce bene. Prova il cross, ah, la, praticamente Cubo. Kubo, il giapponese fermato da LeMar, steso anche lui, calcione di Diego Costa e adesso Rissa, far west far west totale tra Real e Atletico con Diego Costa che prova a mettere un po' le mani addosso a tutti arriva Saul a sedare un po' anche Carvacal se le erano promesse da un po' Assolutamente, soprattutto con Lucas Vázquez sì. ancora l'Atletico Madrid che realizza il 7 a 1 incredibile 7 a 1 Vitolo se ha segnato 60 anche metri lui. di campo è riuscito ad arrivare lucido davanti alla porta e piazzare il pallone all'angolino però anche qua è incredibile la difesa del, del Real Madrid che gli permette di fare 60 metri di campo Vitolo realizza il 7 a 1 per l'Atletico Madrid stiamo osservando e raccontando qualcosa di storico trova modo di segnare anche Vitolo niente da fare per Keylor Navas Vitolo resiste